Tutto inizia con proteste pacifiche contro la distruzione di uno dei pochi parchi rimasti in centro città. La reazione violenta della polizia, insieme alle dichiarazioni arroganti degli esponenti dell'amministrazione locale e del governo, ha fatto sì che piazza Taksim ad Istanbul si riempisse di manifestanti in poco tempo. Il cerchio delle libertà individuali e dello spazio pubblico si stringe sempre di più nella Turchia di oggi. Le carceri sono piene di esponenti dell'opposizione e la repressione nei confronti di tutte quelle persone che non la pensano come il governo aumenta sempre di più, in primis nelle minoranze linguistiche, etniche e religiose. Un malessere presente nella maggior parte della società ha portato decine di migliaia di persone a scendere in piazza in Istanbul. Ma non solo. In più di 30 città della Turchia ci sono state in continuazione manifestazioni di protesta contro il governo e per la maggior parte sono culminati scontri violenti. Adesso si parla di quasi mille arrestati, di più di 200 feriti, di una decina di cittadini in condizioni grave e forse anche alcuni invalidati in maniera permanente. La polizia ha usato ogni tipo di gas contro i manifestanti, quelli vietati a livello internazionale e quelli scaduti da tempo, sparandoli d'altezza uomo e qualche volta anche munizioni. Amnesty International ha già condannato la violenza della polizia. Ad Ankara, Izmir, Adana, Hatay, Samsun, Eskisheye, Afyon e Bodrum, gli scontri continuano. e ad Istanbul sono previste manifestazioni di massa. La richiesta dei cittadini è chiara. Dimissione del primo ministro e del governo. Da IP stifa. Mentre tutto questo accade, i media di mainstream della Turchia e non solo, hanno continuato a trasmettere soppopera che l'elezione di Miss Turchia Solamente, solamente qualche portale online e canale televisivo dell'opposizione ha dato a voce alla rivolta. Aiutateci a cambiare le condizioni della Turchia. Informati e diffondi di l'informazione corretta. Vivere soli e liberi come un albero e fraternamente come una foresta. Nasimig. Grazie!